Buongiorno a tutti, benvenuti a, questa, a questo nuovo seminario del ciclo Storia in costruzione dell'Istituto Storico Italo-Germanico. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Jacopo Lorenzini, che ormai oltre a essere un collega è anche un amico. E Jacopo ha studiato storia delle istituzioni a Bologna e a Parigi, è stato borsista dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, dopo aver conseguito il dottorato all'Università di Siena. Attualmente invece è ricercatore all'Università di Macerata, dove si occupa di mentalità e ruolo dell'istituzione militare nell'Italia della Guerra Fredda. Tra le sue pubblicazioni vi ricordo Uomini e, Generale, le, e Generali, l'elite militare nell'Italia liberale 1882-1915 e, e il suo ultimo lavoro uscito recentemente, l'Elmo di storia del risorgimento in uniforme, che è... Ehm, attualmente finalista per il premio Friuli Storia, quindi direi sicuramente un'ottima lettura consigliata per l'estate. Io sono veramente molto contenta di averlo qui oggi, la sua ricerca mi è sembrata particolarmente interessante da condividere anche con un pubblico eh, più ampio, quindi la faccio breve, passo la parola a Jacopo e spero che il seminario sia di vostro gradimento. Grazie mille Anna e buongiorno a tutti. Allora, io sarò più confuso del solito oggi perché vengo da una lunghissima trasferta ieri che si è conclusa stanotte alle ore piccole. Quindi ehm, intanto condivido la presentazione e poi proviamo a mettere assieme un intervento sensato. Allora, condividi, ecco qui. e se, se eventualmente non vedete la presentazione fatemi un segno se no io vado avanti allora il, il titolo che avevo proposto per questo seminario in realtà era molto più lungo di così era un titolo molto ottocentesco se vogliamo incredibilmente poco ehm, eh, scorrevole quindi diciamo che per, la, per stamattina la, la, lo, lo sintetizziamo in mentalità e culture del militare perché mentalità e cultura del militare? Perché, eh, diciamo nel mio percorso di studi sono partito da un approccio di storia delle istituzioni, e eh, ovviamente, non, non potendo fare la storia di tutte le istituzioni, ho scelto un'istituzione in particolare che mi sembrava molto eh, interessante per il ruolo eh, determinante che ha, secondo molte letture storiografiche, nella costituzione dello Stato moderno, cioè l'istituzione militare. Ecco, eh, perché questa breve premessa? Perché eh, il mio approccio all'elemento del militare non è quello tipico della storia militare, eh, perlomeno non della storia militare tradizionale, quindi non mi interessa particolarmente l'evoluzione eh, tecnica delle armi piuttosto che l'organica, le scienze militari propriamente dette, mi interessa il, appunto le mentalità e le culture di questo eh, attore storico. Eh, attore storico che per il momento ho indagato in eh, ambito principalmente italiano ma in realtà con una costante comparazione sul piano europeo e eh, come diceva giustamente Anna, ha mh, dato eh, frutto questa, questa ricerca già a due lavori principali, due monografie, Uomini Generali, sulla quale ho lavorato nel corso del mio dottorato a Siena tra il 2013 e il 2016, Moticipio, eh, volume che è uscito per la Salerno l'anno scorso, al quale ho lavorato durante il mio periodo all'Istituto eh, Italiano per gli Studi Storici a Napoli, tra l'altro ho avuto due spin-off, chiamiamoli così, due articoli usciti eh, quest'inverno eh, su Meridiana e eh, su Nuova Rivista Storica, eh, su aspetti particolari di, questo, eh, di questa storia, che era la storia del militare nell'Ottocento e nel risorgimento italiano in particolare. E poi una ric la ricerca che sto portando adesso avanti a Macerata che speriamo dare luogo a un terzo capitolo di questa storia, del quale ancora ignoro il titolo, perché il titolo si decide come ultimissima cosa, o almeno io lo decido sempre come ultimissima cosa, e eh, questa ricerca invece tratterà eh, di una, del, come diceva Anna, del ruolo dei militari nell'Italia del secondo dopoguerra, e eh, quindi, eh, ecco andiamo con ordine, sono quindi tre periodi. Il primo periodo che, affronta, che ho affrontato è quello dell'Italia umbertina e del, del primo periodo del regno di Vittorio Emanuele II fino alla Prima Guerra Mondiale, 1882-1915. Eh, per il municipio ho eh, invece affrontato più a largo l'Ottocento italiano, diciamo dalla fine dell'età napoleonica, dalle eh, rivoluzioni del 1820-21 fino alla fine dell'età umbertina e per questa terza ricerca gli estremi cronologici che mi sto dando sono 1943-1965 e se vogliamo dopo possiamo vedere proprio perché questi anni e non il 1945-46 come inizio e eh, altre date significative come finale hanno un motivo, quindi eventualmente dopo ne parliamo. E ehm, come dire... Questi tre, queste tre eh, fasi della, della mia ricerca sull'istituzione militare hanno avuto tre oggetti differenti, anche in un certo senso involontariamente, perché sono, sono tuttora uno storico in formazione, quindi man mano ho aggredito aspetti diversi di questo oggetto storico che non è ancora per niente eh, concluso, diciamo, non, non, ho, non ho assolutamente la pretesa né di averlo coperto completamente né eh, di aver scoperto chissà che di... Eh, diciamo rivoluzionario dal punto di vista storiografico, però diciamo ho affrontato tre eh, aspetti eh, e quindi questi tre lavori hanno avuto tre oggetti differenti in un certo senso. Il primo era un ritratto sociale, culturale e professionale di un'elite, eh, quella del, dell'istituzione militare italiana appunto in età liberale, quindi era un gruppo ristretto, eh, il, il vertice di queste istituzioni, ufficiali di stato Maggiore, ufficiali generali. La seconda ricerca ha avuto come oggetto il militare, come attore nella costruzione del, di uno Stato, in questo caso dello Stato unitario italiano, e quindi ho affrontato le interazioni eh, con la, la politica, con le idee. Eh, nel Elmo di Scipio seguo i percorsi di tre personaggi principali, che sono tre personaggi differenti, che hanno eh, approcci molto differenti, visioni molto differenti di che cos'è il militare e di che cosa debba essere lo Stato unitario italiano una volta eh, conseguito. E, e poi invece con questa ricerca che sto portando avanti a Macerata il militare come attore nella definizione della costituzione materiale di uno Stato Ora sappiamo che i militari non, non sono presenti alla costituente no? o meglio ci sono pochissimi militari presenti alla costituente eh, assolutamente non paragonabile alla presenza militare nei parlamenti della, della monarchia e eh, gli studi di Andrea Argenio di gli altri che si sono occupati dell'immediato secondo dopoguerra hanno evidenziato come i militari siano in posizione estremamente defilata al momento della stesura della Costituzione della Repubblica Italiana. E, e, però, e però io sono convinto che l'elemento dei militari sia un attore fondamentale nella definizione della Costituzione non formale ma materiale della Repubblica Italiana. Perché il ruolo dei militari nella guerra fredda, il loro eh, come dire, rapporto alla definizione della cultura della guerra fredda mi sembra per niente secondario, e anche di questo volendo parleremo più approfonditamente dopo. <clears throat> ecco, come dire, se c'è una cosa che penso di aver evidenziato in questi primi lavori, speriamo solo primi lavori, eh, che ho portato a termine, quella è il fatto che il militare debba essere considerato un oggetto storiografico estremamente complesso, sfaccettato, non eh, monodimensionale, e, eh, e che ci si debba liberare di una serie di preconcetti che ovviamente anche qui non, non sono assolutamente il primo a... Eh, a provare a sfatarli, ehm, però, diciamo, sono preconcetti che resistono, che sono duri a morire nella, nella storiografia generale. E cioè, militare come, eh, per esempio, se parliamo della, della monarchia italiana, il militare come partito di corte assolutamente schiacciato sulle posizioni del sovrano, ehm, guardia pretoriana, quasi della monarchia, ecco, eh, questi sono. sono solo un esempio, ma di eh, opinioni che sono dure a morire, appunto. Ecco, il militare invece è un oggetto estremamente complesso, è contemporaneamente elite di potere, un'istituzione dello Stato, e aggiungo non solo dello Stato, perché eh, appunto eh, se, quando ci si occupa di eh, guerra fredda eh, gli stati nazionali non sono più i soli attori e soprattutto non sono, solo, non sono più gli unici punti di riferimento. Eh, del, dell'elemento militare nel caso del, dell'Europa occidentale la NATO è evidentemente un punto di riferimento che è al di sopra eh, dei singoli stati nazionali e eh, a che innesca dinamiche completamente differenti poi è una professione quella militare quindi ha eh, elementi appunto tecnico-professionali che non sono il mio primario interesse ma che non possono essere ignorati diciamo che cerco di muovermi su un crinale stretto fra Uh, non dare troppa importanza a questi elementi, ma non ignorarli nemmeno perché è, è impossibile parlare dell'influenza del militare dell dell sulla società più a largo senza tenere conto anche della specifica cultura professionale di, questa, uh, di questo attore storico. Poi è un attore costituzionale perché eh, magari non tanto nello Stato italiano, eh, che, eh, come dire, nello Stato unitario italiano che non ha mai visto una partico, un particolare interventismo militare ma se si pensa anche solo alla Spagna, alla Francia eh, ad altri eh, stati eh, europei poi se andiamo sull'ex europeo in maniera massiccia ma il militare è tra l'800 e il 900 un attore costituzionale di primaria importanza ci sono paesi che hanno, eh, come dire, ha avuto più eh, anni di eh, regime militare che di eh, qualunque altro tipo di regime, che sia monarchico, repubblicano o eh, democratico, non democratico, eccetera. E poi un agente culturale, ecco su questo mi sto concentrando specialmente nell'ultima, nella ricerca in corso, eh, il militare come eh, appunto agente culturale, attraverso il proprio dibattito interno, il dibattito interno all'istituzione, ma anche eh, nella, nelle interazioni che l'istituzione militare ha con gli attori politici, culturali, sociali che si muovono all'interno dello scenario nazionale e sovranazionale poi eventualmente. E quindi questo è l'altro elemento al quale tengo molto, il fatto che il militare è in rapporto costante con gli altri attori storici, ehm, appunto con le altre elite di poteri nazionali, che possono essere il, il Parlamento, possono essere i leader politici, i eh, militari che possono essere essi stessi leader politici, basti pensare a Cesare Magnani Ricotti, uno dei, do, dei tre personaggi che ho seguito nel, nel municipio che eh, in una fase storica, quella della eh, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, sem dell'Ottocento, eh, sembra eh, che debba diventare il leader della destra storica italiana, addirittura questo personaggio che appunto è un militare e eh, ha una forte identità militare. E eh, però anche eh, altri attori che si muovono sul, sul piano nazionale, quelli culturali, quelli eh, sociali ed economici, soprattutto questo è un elemento che eh, io non sto approfondendo, che è stato approfondito dal Fabio degli Sposti ormai molti anni fa, eh, ma che meriterebbe molta attenzione in più, cioè il fatto che l'istituzione militare tra le istituzioni dello Stato è una delle più costose, è una delle più, è una delle che può essere fonte di costo dal punto di vista dello Stato, fonte di guadagno dal punto di vista dell'industria privata, delle eh, appunto delle elite economiche del paese. Ecco, eh, cosa, qual è l'approccio che ho scelto di utilizzare in linea generale, poi con varie declinazioni eh, nel corso della mia ricerca è l'approccio prosopografico per una convinzione, diciamo, eh, a monte, che non riguarda soltanto le istituzioni militari, riguarda qualunque istituzione, eh, il fatto che l'istituzione di per sé presa come tale, presa soltanto in, in rapporto ai suoi regolamenti, alla sua, alla sua organigramma, alle sue funzioni, è eh, una... Eh, è un ente immaginato, è un ente immaginario, è una, una sorta di Leviatano che eh, come dire, non, eh, non è pienamente comprensibile finché non si guarda chi l'abita. Ecco, a me interessa chi abita le istituzioni per capire il funzionamento effettivo di queste istituzioni e quindi l'approccio preso che ha una doppia valenza ovviamente, eh, di, diciamo, prende elementi dalla storia sociale, quindi eh, analisi quantitative sul... Um, le caratteristiche di questo gruppo eh, professionale, sociale, e, eh, ma anche a eh, un approccio fortemente qualitativo che eh, riguarda appunto i singoli percorsi biografici. Percorsi biografici che ne sono sempre più convinto, più vado avanti, che siano un, una fortissima, una validissima chiave di accesso alla comprensione del funzionamento di un'istituzione. Eh, perché? Perché il, il... come dire... la comprendere, eh, anzi o meglio, seguire il percorso biografico della, della, ovviamente non di una sola persona, sarebbe estremamente riduttivo neanche di poche persone, ma di un gruppo di eh, individui eh, ci permette di capire molto meglio sia le dinamiche diacroniche dell'istituzione la successione di diverse generazioni ad esempio ho affrontato questo tema nel municipio, il fatto che eh, è impossibile parlare di un'istituzione militare italiana nel periodo del risorgimento ad esempio, ma si debba parlare di diverse forme che questa istituzione assume a seconda di quale generazione eh, di eh, ufficiali la abita perché alcuni hanno vissuto l'età napoleonica, alcuni non l'hanno vissuta, una generazione ha il trauma delle esperienze eh, rivoluzionarie fallite nel 1820-21, nel 1830-31, eccetera, e altre no, eh, perché alcune nascono in uno Stato che è già Regno d'Italia, altre invece sono nate in singoli no? eh, Stati eh, nazionali prioritarie. Ecco, e, e, e di conseguenza ci sono delle dinamiche appunto, diacroniche estremamente pronunciate che è difficile comprendere se non si capisce la differenza tra eh, una generazione, quella successiva, quella precedente. E di conseguenza capire una generazione la si capisce soltanto seguendo i percorsi biografici degli appartenenti a quella generazione. Ecco, e poi le dialettiche sincroniche, in che senso? Eh, quando prima parlavo di rapporti costanti con le altre elite eh, di potere e le elite sociali, le elite culturali, eh, come capire queste dinamiche se non verificando quali erano i rapporti effettivi tra eh, membri del mondo militare e membri degli altri eh, mondi, diciamo? Ecco, e, e penso che lo si faccia attraverso soprattutto le fonti private. Eh, fonti private che, eh, insomma, è una definizione che eh, uso nel termine più ampio possibile. Si va dagli epistolari, alle, agli scritti autobiografici, agli scritti biografici, alle memorie di famiglia. Eh, spesso, come dire, eh, una memoria di famiglia ovviamente non è... Eh, positivisticamente parlando una fonte affidabile sui fatti, tra virgolette, però ci rende eh, l'immagine che il personaggio in questione o il gruppo di personaggi in questione eh, assume anche al di là della loro del, del traiettoria terrena di vita e eh, ci aiuta appunto a comprendere le autorappresentazioni non soltanto tra l'altro dell'elemento militare ma dell'elemento dell'elemento eh, della famiglia all'interno di una ad esempio della società locale. Eh, una cosa che mi ha molto colpito studiando i militari dell'Italia liberale è il fatto che fossero notabili locali molte volte, che fossero punti di riferimenti della, della, della comunità locale, della città, del paese, della valle nel caso in cui eh, fossero di origine alpina o appenninica. E, ecco, que tutte queste dinamiche non, non sono comprensibili se non si eh, utilizza questo tipo di fonti. Poi ovviamente non soltanto le fonti prodotte dagli attori in questione, ma anche le fonti che li riguardano eh, e, e, non, e non sempre eh, strettamente in connessione con la loro natura di militari. Mi è capitato di utilizzare ad esempio gli atti di successione, eh, tagliati di successione eh, si capiscono molte cose sul tenore di vita, ad esempio, sulle eh, reti di relazione, eh, si capisce che, che, che politiche matrimoniali hanno adottato non soltanto gli ufficiali che si sta studiando, ma i figli, i padri, i parenti, eh, le figlie, eh, eccetera. Insomma, si capisce un po' qual è l'ambiente eh, nel quale questi personaggi si muovevano. E lo si capisce anche da altri tipi di, di fonte, ho avuto la fortuna di, di scoprire degli archivi privati estremamente ricchi, mi ricordo quello del generale Teresio Bocca che è, è conservato presso la Biblioteca Civica di Verona, eh, in questo archivio è conservato tra le altre cose il quaderno nel quale la moglie del generale annotava le spese familiari e eh, in special modo le spese per la cucina, perché questo è importante, perché le spese della cucina ci indicano quando la coppia dava ricevimento nel, nel comando di piazza di Verona nel quale alloggiavano e ci indica anche spesso, in, in queste liste sono presenti i nomi degli invitati e quindi si capisce anche lì qual è la rete di relazioni eh, effettiva che queste persone intrattenevano. Ecco, tutto questo complesso di fonti che io chiamo private ci eh, aiuta a capire appunto la rappresentazione eh, che eh, questi, eh, questi, questi uomini, queste donne avevano dell'istituzione che abitavano, ecco faccio un piccolo inciso, il ruolo delle donne nell'istituzione militare non è stato, eh, come dire, ehm, si tende a pensare che l'istituzione militare sia esclusivamente maschile, indubbiamente, è così dal punto di vista professionale, e però sono sempre più convinto, non ho approfondito questa cosa ma lancio la palla eventualmente a chi volesse farlo, e mh, sono convinto che l'ambiente militare Dopo l'uscita dall'accademia fosse tutt'altro che un ambiente esclusivamente maschile, soprattutto le reti sociali sono estremamente eh, abitate da donne che non sono per forza soltanto le mogli di questi ufficiali, ma sono anche le, eh, le grandi signore del, del notabile lato italiano, per esempio, italiano, io dico italiano, ma europeo, e, eh, e che certamente, che, avendo delle interazioni. Eh, settimanali o addirittura quotidiane con questi eh, personaggi certamente giocano un ruolo anche nella eh, definizione della, appunto della visione del mondo eh, che questi eh, gruppi avevano. Autorepresentazione ovviamente dei scritti autobiografici e le memorie di famiglia, la prassi di, eh, di vita e di intervento nei meccanismi dell'istituzione e nei meccanismi più a largo dello Stato e della società, eh, come dire, mh, sfruttando questo tipo di fonti è possibile comprendere come venisse realmente vissuta l'istituzione al di là dei eh, regolamenti di disciplina o delle leggi dello Stato che ne regolavano il funzionamento, eh, si capiscono molte cose ad esempio sulla pratica della raccomandazione, che cos'era la, cos la raccomandazione, come veniva percepita da raccomandatore, dal raccomandato, e, eccetera. E visione del mondo, soprattutto visione del mondo, questa è la cosa che mi ossessiona, ovviamente, che mi importa più di ogni altra, cioè comprendere qual è la visione del mondo che queste eh, elite, questi, questi gruppi, eh, questi uomini, queste donne avevano e eh, capire come la visione del mondo dell'elemento militare si interagisca, eh, si scontri spesso e volentieri con la visione del mondo delle altre elite e, e degli altri gruppi eh, sociali, politici, culturali, economici che eh, abitano la società. E poi ultimamente mi sto concentrando molto sul dibattito culturale e professionale interno alle istituzioni, se vogliamo questa è un'altra fonte, tra virgolette, privata, nel senso che eh, spesso non è stata... Eh, valorizzata, particolarmente Nicola La Banca e molti altri in realtà ci hanno lavorato. Eh, ma diciamo, la storiografia generale, nelle sintesi di eh, storiografia generale eh, di, di storia generale dell'Italia, dell'Europa, eh, eccetera, non spesso gli scritti, eh, appunto, eh, che sono il risultato del dibattito interno alle istituzioni militari, non, non vengono presi sul serio, diciamo eh, se vengono utilizzati vengono utilizzati a pezzettoni a bocconi a spizzichi e, eh, e invece credo sia necessario un lavoro molto approfondito su questo tipo di, eh, di prodotto di fonte ecco io credo che sia necessario prendere sul serio il discorso pubblico che questi eh, personaggi fanno ehm, Adesso scendiamo un attimo sul pratico, ad esempio, eh, nella, nella ricerca che sto conducendo adesso a Macerata, eh, diciamo una delle chiavi, eh, cioè uno degli elementi di maggior interesse mi sembra il fatto che all'interno, per esempio della rivista militare italiana, che è il principale forum pubblico di discussione, eh, perlomeno, Principale che è accessibile a chi non è parte dell'istituzione e ecco all'interno della rivista militare del 1945 quando viene rifondata alla, al termine del, del periodo di chiusura che aveva dovuto subire sotto il fascismo fino appunto alla metà, alla fine degli anni 60 si notano eh, comparire eh, argomenti eh, nello specifico, la, la, le interpretazioni, le traduzioni dal, dall'estero delle tematiche della guerra rivoluzionaria e eh, della controinsurrezione, e eh, che come dire, interagiscono con altri eh, temi, la guerra nucleare, la, la, la guerra in ambiente nucleare, la guerra convenzionale, e eh, come dire, dal bilanciamento e dalla dialettica che si stabilisce tra questi argomenti si può, penso, capire quanto determinati temi entrino all'interno del pensiero e della visione del mondo, ancora una volta, che il militare ha, e eh, quanto interagiscono poi con la, eh, il dibattito culturale del paese più a largo. Diciamo che un suggerimento che mi ha dato recentemente il professor Ventrone con il quale collaboro è eh, di eh, osservare in parallelo alla rivista militare, per esempio la rivista di Ordine Nuovo, dal momento che appunto la, eh, il ruolo dei militari negli anni 60 e 70 italiani è spesso stato ah, affiancato, associato a quello delle versioni eh, di destra o in più genericamente eh, conservatrice, ecco, cercare di vedere se determinati discorsi compaiono contemporaneamente, se c'è una successione, eh, invece un, uno scaglionamento diacronico, eccetera. Ecco, penso che questo sia molto importante non soltanto con riferimento alla sola rivista militare, che ovviamente è una fonte parziale, eh, ma che sia importante appunto capire, capire intanto il dibattito, comprendere il dibattito interno, a questa eh, istituzione, a questi gruppi e capire se e quanto questo dibattito influenza poi eh, il dibattito più generale della guerra fredda in Italia che ha una componente militare assolutamente non secondaria, nel senso che l'Italia è più di altri paesi esposta alla possibile eh, ricomparsa del fenomeno bellico, a no? eh, una possibile invasione, anzi possibile, sicura invasione dal punto di vista dei militari che sono assolutamente consapevoli della uh, inferiorità numerica e uh, tecnica dell'istituzione dell militare italiana rispetto a quelle del patto di Varsavia. Ecco, e, come dire... Questo, eh, questa, questa, questo ruolo del militare militare contemporanea del, del, del, del, del, dell'Italia repubblicana eh, credo che non possa essere eh, ridotto mh, come dire, anche in maniera, se vogliamo, farsesca. No? Mi sono riguardato poco tempo fa, vogliamo i colonnelli di, eh, eh, adesso mi sfugge il nome del regista, comunque il notissimo film no, dell'inizio degli anni 70 Ecco, se è vero che ci sono eh, contiguità, che ci sono interazioni assolutamente tra eh, il mondo delle versioni e il mondo militare, è vero anche che il, la, come dire, eh, è necessario, penso, comprendere molto più approfonditamente qual è il pensiero di quel mondo militare, e, Magari per scoprire che non, tanto che non solo il mondo militare era eh, contiguo a, alle versioni di destra e poi eh, quanto di quel discorso fosse in realtà condiviso in maniera più o meno pacifica dalle, eh, da molte altre elite del paese, in primo luogo dalle elite politiche che ne reggevano le sorti.